Sono un ragazzo da Nigeria, l'Africa, sì. adesso circa due anni se sì, sono in Italia, spero di diventare un cantante. Chiesa dei braccianti nasce con l'idea di restituire prima di tutto dignità a, ai musicisti e a tutte quelle persone che in questi anni sono trovate in condizioni di sfruttamento sotto caporale, che vivono nei ghetti. 18 elementi che si tengono insieme con l'idea di lanciare un messaggio che la terra eh, ha bisogno di braccia e di lavoro dignitoso e quindi riserviamo dignità alla terra restituiamo dignità al lavoro e restituiamo dignità persino all'ambiente. ambiente pure io a volte, tuo cupeño questo per pomodoro i, used to do only this promoter, I used to go only that one It's so hard i cannot explain that thing much, yeah, it's so hard, it's so hard. I don't believe if I come to Europe here, maybe I can walk this kind of road, because me I don't believe Europe is like this before. I take this road because of music, because I love music, and my country, yeah, music is there, but I see it's not like that the way I like it, I have to take a move. <laughs> For a fi place yoni dango duko peñew Lola faiel coso ma tinggal Saja am fi place yoni dango duko peñew Lola faiel coso ma tinggal fatto per lavoro in campagna ho fatto raccolta di olive di uva di melone sono disoccupato non lavoro adesso quando sono arrivato, mi hanno portato a Borgo Mesanone, cara, ma um, sono stato solo tre, quattro settimane, poi mi hanno trasferito a, trasferito a Foggia, Caritas, dove ho fatto circa un anno e qualche mese. Many people crying, saying sad, and me, I'm that in Borgo Mesanone. Every day that's what I'm praying for God, God take me out of there because it's not a place, some place which, you know, is safe to stay. Abbiamo pensato che l'Italia è, è un posto quando arrivi la vita è più. è più bella, è il migliore ma quando arriviamo eh, non è come abbiamo pensato. Però io ti dico che speriamo nel futuro che la vita eh, un milione. Qui. Mi piace suonare per chi non ha accesso alla musica, un accesso diretto e facile. Spesso la musica parla al bambino di ognuno e quindi... Queste melodie che studio da anni ormai e che ripropongo in chiave occidentale mia a questi ragazzi sono canzoni, canzoni loro con cui sono cresciuti spesso, canti tradizionali, nin nan, del Congo, canzoni del Senegal, del Mali, in dialetto. Spesso è l'unico giorno di festa dal loro arrivo, spesso me la, mi hanno detto questa cosa guarda non mi sono divertito così tanto da un anno che sto qua, da due anni che sto qua, da quando sono arrivato con il barcone eccetera e poi spesso loro mi raccontano le proprie storie, le torture in, in Libia nei campi dove sono rapiti e rapinati perché i i rapitori uh, li torturano e fanno le foto e mandano la famiglia per chiedere 10.000 euro, 5.000 euro. The what I'm thinking there. What I'm thinking there is big because right now me I'm thinking to be like Bob Marley o Youssou Yusundu, o Youssai Jaliba, my artist Gambia, be everybody know him. That's what I'm thinking about. That's why I'm following these people life. I feel without music I cannot survive. Speriamo che dopo di questo faremo altri concerti, poi eh, diventiamo grandi.